Sanremo, ovvero il mercato che non esiste. Un po' di anni fa, la seconda metà degli anni 90 fino al 2002 se non sbaglio, è andata in onda la trasmissione Sanremo Top. Era nell'era di Baudo e all'incirca un mese dopo il festival che non è un festival, lo ripeto, si ritornava all'Ariston di Sanremo e con questa trasmissione si premiavano gli artisti che in base alla posizione in classifica riuscivano a ottenere ed era anche l'occasione per la consegna dei premi della FIMI la Federazione dell'Industria Musicale Italiana quindi si davano il disco d'oro, il disco di platino eccetera perché non esiste più questa trasmissione? Beh, sicuramente gli ascolti non erano forse neanche minimamente paragonabili a quelli di una serata del festival. Ma soprattutto perché a un certo punto le canzoni del festival non riuscivano più ad entrare in classifica. Di conseguenza si è verificato uno scollamento completo tra la trasmissione televisiva più seguita d'Italia e il mercato discografico. E' è di questo di cui vogliamo parlare oggi. Le canzoni di Sanremo, che tutti vedono, tutti ascoltano, non sono, nella gran parte dei casi, quelle che poi le persone comprano. Sì, ok, l'euforia del momento all'inizio, magari iTunes li prendono, i singoli, lì per lì, oppure la compilation, anche se poi, a base ai litigi tra le case discografiche, le volte sono anche due, le compilation di Sanremo, Qualcuno l'acquista la musica di Sanremo, ma in realtà non più di tanto, di conseguenza non aveva senso fare una trasmissione se erano ben pochi brani che riuscivano a entrare in classifica. Al di là di quell'uno o due che poi ce li sentiamo a radio fino all'estate, la gran parte viene rapidamente dimenticata. In realtà la canzone tipica di Sanremo, brano lento, la ballatona con l'arrangiamento bello orchestrale, si adatta poco, sia alle radio nonostante siano comunque per legge di breve durata i brani perché comunque sono tendenzialmente abbastanza pesanti o meno si tende a dare un indirizzo comune alla gran parte dei brani e poi perché ci sono dei generi completamente esclusi il rap se c'è in versione molto diluita con i testi censurati e allora piace poco ai ragazzotti la dance figuriamoci è completamente esclusa così come il rock una porzione molto specifica di musica che non intercetta più di tanto i gusti degli italiani poi siccome come abbiamo già detto non è importante la musica ma è importante tutto il resto, la trasmissione sia seguita quindi gli ascolti, quindi una macchina che si mette in moto veramente importante dal punto di vista economico come dice il buon vecchio Caparezza chi se ne frega della musica continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook un bel like e al prossimo video è dedicato a Sanremo per questa Sanremo Week